Bentornati sulle fonti tv con il nostro instant focus, il nostro approfondimento che parte da quello che leggete in sovrimpressione, novembre è eh, un mese di fuoco per il governo, facciamo un po' il punto perché naturalmente eh, il governo sta cominciando a mettere in campo i primi provvedimenti economici, soprattutto per le emergenze che riguardano proprio le bollette e quindi per aiutare imprese e famiglie che non ce la fanno più. È un mese di fuoco perché chiaramente c'è la Nadef, la nota di aggiornamento al DEF che è stata eh, insomma approvata venerdì sera scorso e poi ci sarà appunto la finanziaria da presentare entro la fine dell'anno eh, ovviamente quest'anno la situazione è ancora più pressante perché il governo è appena entrato in carica nelle sue funzioni e quindi deve accelerare sicuramente alcune tempistiche che già di per sé sono sempre rallentate chiaramente dalle decisioni economiche difficili che bisogna prendere in vista dell'anno successivo. Adesso poi strada facendo con i nostri ospiti andremo a ripercorrere un po' quello che è stato deciso, sicuramente il governo Meloni per il momento sta puntando tutto, cioè tutta la posta sta praticamente puntando contro il caro bollette, si è parlato di 32 miliardi di aiuti proprio per aiutare imprese e famiglie, ma cerchiamo di capire se per iniziare può essere sufficiente, chiaramente si è parlato anche di un deficit, cioè soldi in prestito, sarà del 4,5%, ehm, lo aveva già annunciato peraltro il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, si parla di circa 21 miliardi proprio perché, altrimenti come si suol dire la coperta è corta e da qualche parte i soldi bisognava eh, recuperarli. Dicevo, vediamo se eh, per iniziare eh, questo può aiutare sia imprese che consumatori. Proprio per questo, per avere entrambe le voci, io ho chiamato due ospiti e saluto. Alfredo Zini, Presidente Imprese Storiche. Alfredo, buongiorno, grazie per essere con noi. E Marco Donzelli del Codacons, naturalmente la voce dei consumatori. Bentrovati entrambi. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora intanto vi chiedo, partiamo da Alfredo Zini, poi andiamo da Marco Donzelli, insomma le domande saranno uguali per entrambi, ovviamente con un, uno sguardo differente, anche se poi insomma il paese... A volte si fa una distinzione, permettetemi la, la, la parola, inutile no? tra imprese e consumatori, siamo tutti nella stessa barca. Ovviamente le imprese hanno bisogno di alcune eh, situazioni, i consumatori, altre, per, per avere poi una situazione ottimale tutti. Però, allora Alfredo Zini, come ti sembrano le prime mosse del governo e soprattutto eh, qual è la fotografia delle imprese storiche in questo momento a livello economico? Ma guarda, il governo obiettivamente non possiamo giudicarlo, nel senso che al momento sono stati fatti solo annunci ma non ci sono azioni immediate, cioè un'azione immediata, ma la butto lì, era quella di aiutare le imprese allungando le scadenze che in questo mese di novembre saranno pesanti per le, per le imprese e naturalmente anche per i consumatori. Cioè, io dico sempre che gli imprenditori poi alla fine sono consumatori cioè, e quindi, anzi, hanno, devono essere aiutate in maniera eh, molto più veloce perché se le aziende chiudono poi ci sono molto meno consumatori con un limite di spesa, voglio dire, che possono far circolare... Il denaro appunto, per tutti i servizi e per tutti i consumi. È una situazione difficile in questo momento perché il costo delle bollette sta mettendo dura prova le imprese e naturalmente anche quelli che sono i consumi, gli aumenti dei prodotti sugli scaffali anche all'interno di qualsiasi negozio sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che il costo dell'energia, il costo delle materie prime ha fatto sì che i prezzi inevitabilmente dovessero aumentare. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane inizino i provvedimenti che aiutino le imprese e i consumatori, cioè i cittadini italiani, perché poi... Di questo stiamo, stiamo parlando. Ecco, eh, certo, perspective... Alfredo, cioè, tu stai dicendo sostanzialmente va bene questi 32 miliardi per l'aiuto alle bollette, ma eh, le imprese, così come i consumatori, adesso sentiamo giustamente anche Marco Donzelli, arrivano da mesi di difficoltà e quindi hanno bisogno di ossigeno adesso, cioè non si può attendere un minuto di più, giusto? Assolutamente, cioè, il provvedimento poi di questi 32 miliardi, stiamo parlando che verranno erogati fino a al tutto il 2023, e quindi quanto saremo eh, voglio dire toccati a questo primo provvedimento? Si parlava di 9 miliardi, ma di questi 9 miliardi anche con i governi dei migliori, quello di Mario Draghi, quelli prima, insomma, sono sempre stati messi eh, in circolo. Il problema è che non sono mai state rimandate le scadenze, non sono state mai alleggerite, il costo del lavoro non è, si è mai abbassato e quindi questi soldi poi alla fine si fa fatica a vederli eh, nelle tasche eh, vere e proprie perché anche quando li mettevano e ne hanno messi molti negli ultimi anni causa Covid, causa guerra, ma naturalmente il tutto è aumentato pur mettendo molti soldi o così questi annunci da parte del governo e dei precedenti governi ma non si sono visti i soldi nelle tasche degli imprenditori e credo neanche nei cittadini, ok, dei okay, ok. chiarissimo, allora adesso vado da Marco Donzelli Uh, peraltro, uh, a proposito delle, uh, come dire, le, mh, delle stime che si stanno dando, insomma, anche Giancarlo Giorgetti, che sono sempre tutte provvisorie, perché ovviamente bisognerà attendere che il mercato si stabilizzi un po' di più, sia il mercato proprio finanziario sia il mercato uh, dell'economia reale. Diciamo così. le aspettative di imprese e famiglie, ha detto Giorgetti, sono notevolmente peggiorate. Il rischio di una flessione del ciclo è cresciuto dai corposi rialzi dei tassi delle banche centrali. Quindi spiegando che la situazione futura potrebbe anche peggiorare e anche a proposito dei costi proprio vivi delle, eh, quindi che poi incidono sul, sulle nostre bollette potrebbero aumentare ancora di più allora Marco Donzelli stessa domanda a te, cosa ne pensi di, primi, di queste prime mosse del governo? a prescindere da quello che fa il governo ora siamo in totale ritardo rispetto a tutto eh, siamo nella solita logica che chi gestisce lo Stato, il Governo, i governi precedenti arrivano in ritardo clamoroso rispetto alla realtà della società civile. Ora, eh, è a tutti molto chiaro che se invece eh, che di uno Stato e quindi del Governo, che è il Consiglio di amministrazione di questo Stato, si parlasse di una impresa familiare di fronte a queste evidenze di eh, diseconomie eh, di mercato se fossimo un'impresa familiare se fossimo una piccola azienda se fossimo anche una multinazionale a dover gestire una situazione di questo tipo subito metteremmo in pratica delle misure che sono contestuali al problema che si è verificato cioè a seguito della transizione ecologica sono aumentati i costi dell'energia successivamente ci sono state altre impalcature che hanno determinato l'aggravarsi della questione ma comunque la speculazione sulle fonti energetiche è iniziata prima dello scoppio della guerra in ucraina ed è quindi eh, era quindi necessario è necessario ora ma siamo in gravissimo ritardo porre dei rimedi ora noi sappiamo che i paesi all'interno dell'Europa che eh, erano autosufficienti o avevano poco impatto dal punto di vista energetico non hanno mostrato solidarietà nei confronti degli eh, altri stati o meglio delle altre società che abitano in, negli stati, mm. nel senso che una nostra società che produce beni e servizi si trova a dover affrontare dei costi abnormi per l'energia, non è più concorrenziale a livello internazionale immaginiamoci quale empatia ci può essere dagli altri partner, altri partner europei affinché l'Italia possa essere nuovamente corrente e possa essere in qualche modo avvantaggiata dalla situazione di, eh, di Allora, si è bloccato Marco Donzelli, ma adesso lo recuperiamo sicuramente. De, Alfredo, sei d'accordo con quanto diceva? Perché dicevamo poco fa, no? tu stesso l'hai detto, poi le imprese sono consumatori, è ovvio. Siamo tutti nella stessa barca, sei d'accordo con quello che dice Marco e poi andiamo oltre? Sì, beh, certo. Naturalmente perdiamo competitività rispetto alla produzione, certo. perché quando gli altri pagano meno il costo dell'energia è ovvio che i nostri prodotti che andiamo a mettere sul mercato globale saranno sicuramente più cari, è ovvio che noi giochiamo sulla questione proprio di grande qualità del nostro prodotto e quindi può essere da questo punto di vista un vantaggio, ma quando poi i costi continuano a aumentare per le imprese è ovvio che diventa difficile anche perché diciamo chiaramente gli altri paesi non è che se la viavano meglio, è ovvio sono intervenuti prima ma hanno anche loro un PIL che comunque è a recessione e quindi per tutti diventerà un problema anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e agire su tutti i mercati è eh certo assolutamente sì. guarda resto ancora da te alfredo poi vediamo se marco ricompare um, crisi il punto di vista delle imprese lo stavamo già dicendo però uh, ovviamente richiesta numero uno e il punto di vista delle imprese cambiamo titolo grazie alla regia perché questo è importante cerchiamo di fare una sorta di lista della spesa per così dire cioè quali sono le urgenze appunto delle imprese e quali sono questo te lo chiedo sempre ma ancora di più in questo momento visto che dobbiamo poi far andare parallelamente i provvedimenti del governo con le, con le richieste reali perché altrimenti si rischia di, fare, di spendere anche dei soldi inutilmente no e, ecco quali sono le richieste principali delle imprese e soprattutto ti chiedo anche magari se ci vuoi dire quante imprese non ce la fanno e non ce l'hanno fatta perché parlavamo di competitività è chiaro che se molte hanno chiuso e molte devono ridurre la produzione altro problema di cui abbiamo parlato spesso la competitività si abbatte Insomma. Sì, sai, sui numeri è sempre difficile, nel senso che in questa fase poi ci sono le imprese stagionali che hanno chiuso, perché naturalmente è finita la stagione del mare, anche se per fortuna le giornate sono ancora belle e quindi si risparmia sull'energia sul riscaldamento, ma a parte questo le esigenze delle imprese sono sempre le solite, l'abbassamento dei costi, quando parlo di costi è ovvio il costo dell'energia, ma il costo del lavoro, il costo della burocrazia, il costo delle tasse, che non vuol dire non pagare, vuol dire riuscire a scaglionare, a dare eh, una mano veramente importante alle imprese per poter rimanere sul mercato. Questo è un po' il tema importante, cioè eh, adesso ci troviamo a novembre con tutte le scadenze fiscali perché naturalmente abbiamo l'acconto sulle tasse, abbiamo l'Inps abbiamo tutti quei versamenti da fare affinché un'impresa possa rimanere in maniera regolare e non essere strozzata poi da interessi, mora e sanzioni. Perché quando eh, si è parlato di spostare le cartelle, di non pagare, oggi che non è riuscito a pagarlo si ritrova perché sono arrivate le, cart le cartelle, stanno arrivando 2019-2020 che dovevano essere sospese, ma che invece stanno arrivando con interesse e muore sanzioni. Ti faccio un esempio, Manuela. Sì. c'è cioè uno che aveva una, una scadenza di 1000 euro, oggi si trova a pagare 1800 euro. Allora, se tutto questo tu lo metti insieme, uno non ha pagato magari i contributi per i propri collaboratori perché magari non aveva liquidità e perché doveva pagare innanzitutto gli stipendi ai propri collaboratori. Non li ha pagati in quel periodo che eh, erano le cartelle sospese, ma poi arrivano con interesse e sanzioni cioè, io voglio capire anche come si regolerà il governo in questo caso mm -hmm. è ovvio che dobbiamo dare una mano alle imprese a rimanere sul mercato non puoi arrivare perché i conti dello Stato dice, sono a posto perché lo Stato sta incassando molto in questi mesi certo è aumentato tutto l'IVA la incassano direttamente è ovvio che lo Stato sta andando bene Molti stanno pagando le cartelle esattoriali. Probabilmente stanno parlando di una nuova rottamazione. Tutto quello che vuoi, allo Stato alla fine i soldi arrivano dalle imposte dirette, soprattutto sulla ah certo, terra. Certo. Perché se aumenta l'energia, aumenta anche l'IVA sull'energia. Certo. Anche su questo nessuno ha fatto una riflessione, no? Cioè, benissimo, è aumentato il costo al metro cubo, ma perché? Blocchiamo l'IVA innanzitutto che certo. ha un impatto importante su alcune bollette assolutamente allora, questi, sì. Questi sì, sì, sono sì. tutti costi che non si riescono a bloccare e a dare ossigeno, anche perché eh. ricordo e poi mi taccio. Sì. Che le banche non è che stanno facendo e stanno dando dei soldi o non ti stanno dicendo di non rientrare cioè, le banche sono molto preoccupate perché le aziende non vanno benissimo e quindi stanno riducendo anche quelli che sono il fido di cassa no, no, no, no, e no, quindi ma certo, il piccolo imprenditore poi, si certo. trova strozzato e sta aumentando i dati sono sotto gli occhi di tutti della gente che va a, a chiedere soldi a strozzo non dobbiamo eh, avere No, no, paura no, di no, no, bisogna stare attenti anche perché attenzione. Intanto, adesso anche tutto il tema dei prestiti non a strozzo, come dicevi tu, è eh, insomma, da monitorare, perché ovviamente le banche centrali hanno iniziato ad alzare i tassi di interesse. Quindi eh, una rata ci, ci costa di più e quindi poi rischiamo davvero di, di non poter pagare neanche le rate. Mentre prima poteva essere la soluzione nel momento in cui in un'unica soluzione non, non riuscissimo a pagare. In più appunto proprio per questa situazione si rischia poi quello che diceva Alfredo cioè di andare da chi non, non bisogna andare, attenzione perché davvero poi sono, sono grossi problemi. Allora Marco Donzelli torno da te, a questo punto mettiamo anche il punto di vista degli, eh, degli, dei consumatori e rifacciamo, insomma ripartiamo da dove ti abbiamo lasciato, da dove ci siamo interrotti per eh, elencare anche qui come ha fatto Alfredo per le imprese le priorità dei consumatori che cosa vi stanno chiedendo in questo momento. Le priorità sono agli occhi di tutti, cioè, non, non, non è veramente immaginabile una pianificazione di uno Stato, um, della sua gestione economica come quella che in questi mesi abbiamo visto, cioè, non, non è praticabile che un gelataio che eh, ha sulla sua attività e che paga, come diceva il collega prima, eh, i contributi, le cartelle, l'IVA, sul sul giro di cassa su quello che si trova nel, nel cassetto alla fine del mese vedendo una bolletta un gelataio piccolo no? che da 1500 euro si ritrova a pagare 4500 euro di bolletta energetica ci chiediamo ma dove va a finire dove va a finire il paese se non c'è un intervento serio eh, che non sia blando perché l'intervento blando non serve cioè le aziende comunque chiudono se chiudono le aziende eh, i dipendenti non hanno soldi da spendere e crollano i consumi, per cui cioè, di fronte a una situazione di questo tipo chiunque a livello, sia che sia la gestione di una famiglia, di una piccola impresa, di una multinazionale, che cos'è che fa? Interviene, interviene significativamente, per cui lo Stato che non ha... Un esercizio che dura, non so, 100 anni, no, uno Stato ha un esercizio che dura mille anni, che dura secoli, si può indebitare, può creare i presupposti ora, subito, per far sì che l'economia delle imprese, delle famiglie non vada in fallimento. Quindi, i mm. Problemi che vediamo tutti i giorni e che eh, noi come consumatori, gli altri come piccole aziende, le associazioni degli imprenditori mh, per aziende più significative vedono sotto gli occhi di tutti i giorni, a livello governativo eh, sembrano essere dei mh, delle decisioni da prendere parlavamo della transizione ecologica come elemento di aumento del costo dell'energia elettrica perché non si vede, no? non è che è stata la guerra a far lievitare i costi l'approvvigionamento c'è comunque c'è sempre stato le risorse ci sono sempre state lo okay. Stato, le aziende italiane si sono approvvigionate di gas la benzina, il petrolio è sempre stato lì fruibile per cui c'è solamente una speculazione a livello internazionale chi ha la possibilità di far fronte al proprio fabbisogno e non essere dipendente se ne frega degli altri paesi europei che invece si trovano in maggiore difficoltà ma a questo punto il consiglio di amministrazione cioè il consiglio dei ministri di oggi e di prima che vedeva una situazione di questo tipo non sostenibile perché non è sostenibile che un gelatario possa pagare una bolletta di 4.500 euro dopo che era sempre pagata 1.500 No no no certo non è sostenibile assolutamente peraltro scusami fammi ricordare Marco che per quanto riguarda la bolletta del gas abbiamo avuto questa buona notizia però mi, mh, mh, ne approfitto per farti un'altra domanda ehm, e resto ancora da Marco Donzelli che per quanto riguarda la, la bolletta del gas di ottobre avremo un rincaro solo del 5% rispetto al 70% perché è cambiata la, eh, il monitoraggio delle de, de, de, de tariffe, prima veniva fatta ogni tre mesi, adesso ogni mese quindi fortunatamente questo mese il prezzo del gas è sceso e quindi di conseguenza anche le bollette, ma questo non, per il mese di, di ottobre, questo non significa che poi le pagheremo sempre così basse anzi abbiamo detto nuovi rincari potrebbero essere eh, in vista. Marco ecco, è parsa la, questo, questa, questa questo titolo, vogliamo spiegare, io in questi giorni sto leggendo un po' di articoli che parlano della beffa, della presa in giro del mercato libero, cioè che nonostante il mercato libero fondamentalmente tra luce e gas ogni famiglia paga 7 Euro, cioè insomma il prezzo è comunque elevato nonostante la scelta, Marco è così? Sì, ma cioè il libero mercato è sempre esistito, ma ci deve essere come sosteneva Keynes, nel, nello studio dell'economia che eh, deve esserci una mano invisibile da parte dello Stato che controlla. Non si può lasciare che il prezzo dell'energia lieviti come è lievitato in questo periodo. Non è possibile che eh, finita la transizione eh, del, del contratto a prezzo bloccato e si vada nella dimensione del mercato libero, ci sia sostanzialmente un cartello da parte di tutte le aziende che porti all'aumento indiscriminato del costo su una, un appiattimento verso l'alto. Non è possibile, quindi ci deve essere da parte dello Stato, da parte degli enti di controllo, la RERA, che è lì, sì. non si sa bene talvolta per quale scopo, se, essendo l'organizzazione organizza, di controllo dell'energia e del gas, a disciplinare le regole del mercato. Le regole del mercato in questo momento sono impazzite, quindi bisogna fare in modo. Noi sul sito del Codacons abbiamo lanciato un'iniziativa mm. per casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, che non è, non è nelle condizioni di pagare, la bolletta come viene a richiesta perché non ha risorse ha la possibilità di inviare una comunicazione dicendo io per forza maggiore per possibilità sopravvenuta non posso pagare più di questa cosa vi pago quello che sono in grado di pagare in linea con le bollette precedenti e per il resto non me lo potete venire a chiedere o me lo potete venire a chiedere quando sarò in grado di effettuare questi pagamenti ma adesso per la salvaguardia della mia famiglia per la salvaguardia della mia piccola azienda non sono in grado okay. di pagare ma Beh. questa situazione non è una situazione di oggi di cui parliamo oggi è una situazione che è già stata evidenziata sei mesi fa ma possibile che un consiglio d'amministrazione di una società come lo Stato italiano, cioè il Consiglio dei Ministri, negli ultimi sei, sei mesi abbia fatto tutti dei provvedimenti blandi che non ci consentono di esportare le merci in tutto il mondo a dei prezzi concorrenziali rispetto a chi ha il fabbisogno dell'energia soddisfatto. Quindi bisogna subito intervenire, ma per proteggere il nostro paese. Ma no, ma certamente, peraltro, Alfredo, e poi chiudiamo un dato che è emerso proprio in questo periodo: che non è che lascia sorpresi, al di là del, del fatto che si sia ridotta la produzione, è diminuito l'export ha tenuto bene diciamo così l'import ma all'interno del nostro paese però l'export sappiamo molto bene che è quello che tra virgolette ci salva a parte ci salva in situazioni di crisi ma soprattutto ci apre all'estero insomma all'esterno se, se non riusciamo più a esportare ovviamente l'economia eh, non è molto difficile da capire viene enormemente penalizzata sì, certo, Beh, sì, questo è, lo, è, lo, lo caricolo, dicevo prima, no? se, se tu pensi... Vado da, sì, anche, Marco, Alfredo, poi una battuta anche da Marco e poi chiudiamo, prego. Sì, quello che diceva Marco, no? assolutamente ci sono imprese a cui stanno togliendo l'energia perché gli chiudono i rubinetti, certo. sia del gas che della luce, perché non ce la fanno a pagare. Questo, questi provvedimenti della rateizzazione delle bollette hanno già stati fatti almeno sei mesi fa, ma la gente ha solo rate da pagare alla fine del mese non ce la fa più a pagare le rate, perché è vero che in questo momento diranno che la bolletta di ottobre sarà più leggera ma uno ha tutte le bollette dei mesi scorsi a pagare, che sono diventate delle cifre esorbitanti cioè ci sono degli imprenditori che sono entrati sul mercato oggi che hanno i mutui da pagare, che hanno l'investimento iniziale a pagare, che non ce la fanno che, che chiudono dopo 6-7 mesi di attività perché i costi dell'energia sono altissimi o ci Ma sono certo. imprenditori che sono sul mercato a 10-20 anni che sono costretti a chiudere, lasciando a casa 8-10 persone. Questi sono i numeri della piccola impresa. Sono circa 120.000 imprese in Italia che rischiano la chiusura nelle prossime settimane, se non giorni. Vuol dire che noi avremo su, in giro, senza stipendio, e non so quali saranno gli aiuti dello Stato, certo. indipendente dal reddito di cittadinanza, Circa mezzo milione di lavoratori. Assolutamente. Cioè, vogliamo que metterci che, che i consumi caleranno drasticamente. No, no, e poi non dimentichiamoci che, il, che si... il grande prodotto andrà. Ma sì. noi avevamo la possibilità oggi di aggredire il mercato perché la Cina è distante, la Russia non produce e, ed altre situazioni. Avevamo la possibilità di rientrare con maggior veemenza su tutti i mercati. Cosa che invece non possiamo fare perché i costi mm. di energia sono talmente esatto. alti e addirittura tante aziende non stanno più investendo Ecco, in non dimentichiamoci peraltro che ormai beh, gli effetti dell'inflazione li stiamo già vedendo, ma l'inflazione non a caso è chiamata killer silenzioso e lento perché gli effetti finali poi si vedranno ancora tra un po', quindi probabilmente questi non sono neanche tutti gli effetti e, e gli effetti totali che stiamo già eh, sentendo e, e di cui stiamo risentendo. Allora Marco ti chiedo veramente in un flash una conclusione, eh, poi vi saluto, però voglio sentire anche la tua chiusa, insomma che cosa ti senti di dire dopo queste riflessioni? No, beh, cioè, gli strumenti la gente conosce quelle che sono, possono essere utilizzati. gli strumenti sono quelli del risparmio, però se l'azienda deve produrre, la famiglia deve riscaldarsi, eh. fa eh, esatto. I consumi altrove, quindi cioè, occorre immediatamente che la politica del, di questo governo, visto che in passato non è stata fatta, sia correlata alla realtà della vita di tutti i giorni e non vengano demandate delle soluzioni economistiche ai tecnocrati. Se noi andiamo a parlare all'interno di, di un ambiente accademico, delle diseconomie di questo periodo, cioè, sentiremo dei ragionamenti che possono essere buonissimi eh, sui banchi di scuola o dell'università, ma nella società reale si coniugano con il fallimento, con il default di un paese in cui eh, è chiaro che bisogna fare qualcosa. Se noi andiamo per studi scientifici, per cicli economici a valutare quello che è successo nel corso dell'umanità in situazioni analoghe a queste, eh, certo, eh, arriviamo a dire, ma no, è meglio fare così, è meglio lasciare salire l'inflazione, è meglio creare come dire, questa situazione di diseconomia, così le aziende che non sono integre virtuali cadranno, quelli che ce la faranno ce la faranno e via discorrendo. Ma non si può fare a livello economistico, tecnocratico, dei ragionamenti di questo tipo. Questo è il momento in cui bisogna proteggere, è il momento in cui bisogna indebitarsi. Punto e stop. Bisogna stampare del denaro. Ti dicono, no, ma non si può stampare del denaro perché la banca centrale di qui di su di giù. Ma bisogna aprire un canale, bisogna aprire un canale immediato per far sì che ci sia la sopravvivenza di tutte le piccole e medie aziende che ci sia la sopravvivenza delle famiglie perché così crollano i consumi così crollando i consumi le aziende non assumeranno e anzi dovranno eh, licenziare delle persone sarà continuamente una situazione di default come questa come abbiamo visto in passato ma rispetto al passato qui non c'è un problema di banale Ciclica del mercato, quindi c'è okay. un problema di speculazione enorme a causa della transizione economica, ecologica. Nel momento in cui abbiamo detto rispettiamo l'ambiente, ok, rispettiamo okay. l'ambiente, ma non consentiamo agli speculatori di far sì che quello che costava 10, Diventi 100 perché così non è una logica di mercato. Questa è okay. una speculazione, va bene? Va bene è assolutamente. Truffa. Guarda, io in tempi non sospetti, tra virgolette, avevo prima ancora che, che andassimo a votare ehm, in, in altra occasione, avevo proprio lanciato un appello. Dico allora, se non possiamo ora recuperare tutti i soldi per aiutare imprese e famiglie, cosa che sarebbe eh, ovviamente, eh, ovviamente. Sono spariti entrambi, entra ah no, ecco siete, siete ricomparsi. Ehm, dalla regia se mi spegnete la cassa perché arrivano dei rumori strani non so cosa sta succedendo perfetto dicevo per, in conclusione se non riuscite ad avere subito i soldi che servono per a, aiutare concretamente tutti almeno, almeno controllate tutta la speculazione che c'è intorno a questo discorso insomma e quindi è quella era la prima cosa da fare perché da lì avremmo potuto ovviamente eh, diminuire l'entità del danno e vedremo dai vedremo faremo il punto ancora insieme magari se eh, a breve insomma quando cominceranno a essere più effettivi questi provvedimenti aspettando anche la manovra economica vera e propria entro la fine dell'anno grazie Alfredo Zini grazie a Marco Donzelli per essere stati con noi e per le e considerazioni Preziose. buona giornata!